Le strade che puoi seguire per lanciare e far crescere un'attività sul web sono tante, sono diverse e tutte valide. Quella che personalmente però ho trovato la più efficace in assoluto è stata creare dei corsi online. Non dico certo di aver sperimentato tutte le strade disponibili là fuori, però posso dire di averne provate diverse. Ed è stato con il lancio di un corso sulla SEO, che al tempo era la mia competenza primaria perché mi dedicavo all'ottimizzazione sui motori di ricerca, che tutto ha cominciato a cambiare. Ok, ma sto divagando. Parliamo di cose concrete. Vediamo quali sono i vantaggi di un corso digitale e sono davvero tanti. Qui ne nominiamo soltanto alcuni. Il primo è che è automatizzabile al 100%. Questo significa che una volta creato e lanciato, Funziona potenzialmente senza di te ed è scalabile senza necessariamente toglierti altro tempo ed energie. Certo, richiede una presenza a livello strategico per quanto riguarda poi l'aggiungimento di nuovi clienti potenziali, però da un punto di vista di creazione e di produzione non richiede altro tempo, a meno che naturalmente tu non voglia aggiungere delle novità o una versione aggiornata. Un'altra ragione per cui un corso online è assolutamente grandioso è che crea una giusta fiducia per intraprendere il prossimo passo. In chi? Nel tuo potenziale cliente. Quando qualcuno ti trova, ti scopre online, deve imparare a conoscerti per poi riuscire ad apprezzarti e fidarsi di te. È un percorso graduale e un corso online, soprattutto quando è un mini corso che io posso eh, testare senza ehm, sperimentare senza un impegno particolarmente esoso è l'occasione perfetta perché eh, possa farlo senza rischi prima di impegnarsi in un percorso magari più approfondito più impegnativo sia in termini di tempo che in termini naturalmente di budget. Un altro motivo per cui i corsi online sono fantastici è che hanno bassi costi di produzione. Al di là del tempo che ti serve per crearlo che comunque abbiamo visto è richiesto una volta sola tutto il resto ha costi contenuti che puoi assorbire rapidamente anche e soprattutto attraverso le prime vendite oppure grazie ad un budget di partenza che tu hai a disposizione. È ovvio anche qui che se vuoi fare le cose ad un certo livello di professionalità tecnica avrai bisogno magari di un microfono di un certo costo, una fotocamera di un certo tipo, anche se ormai i telefoni praticamente sono come delle fotocamere, però appunto è, sono degli, delle attrezzature che tu utilizzi una volta sola per creare quanti corsi vuoi, ecco perché sono poi facilmente Mente sono dei costi che sono assorbibili piuttosto facilmente già con le prime vendite. E poi naturalmente, questo l'abbiamo già anticipato, lo fai una volta questo corso e puoi proporlo per sempre, quindi non va in scadenza, eh, lo puoi proporre anche ad audience diverse, lo puoi proporre in canali diversi, con angolazioni sempre diverse, ma il corso resta sempre lo stesso e non richiede quindi appunto degli aggiornamenti costanti a meno che mh, tu non ti occupi di una tematica che richiede degli aggiornamenti costanti. Ad esempio, quando mi occupavo di SEO, almeno una volta ogni 18 mesi circa c'era un piccolo aggiornamento da, eh, da condividere con, eh, con i clienti, però ecco eh, diventa diciamo così qualcosa che è semplicemente una piccola aggiunta. Come se non bastasse eh, iniziare da un punto di vista proprio di assetti digitali, non stiamo parlando di assetti fisici come microfono e fotocamera, ma digitali, ehm, non, non richiede mh, nemmeno lì un grande, un grande investimento, perché una volta che hai una pagina web per l'acquisto, un carrello per processare eh, l'ordine, e un autorisponditore che consenta naturalmente di rimanere in contatto con i tuoi potenziali clienti, di mandare loro le informazioni necessarie per usufruire di quello che proponi, di fatto hai tutto quello che ti serve per generare un'entrata preziosa e costante per te e per tutta la tua famiglia, anche quando non ci stai lavorando in maniera attiva e diretta. Ora, non sono certo la prima che parla di corsi digitali, eh, ma nessuno dice la cosa più importante, ossia che creare un corso online è solo l'inizio, il bello inizia quando l'hai finito, di solito si pensa al contrario, di solito no, se finisce il corso è ah, ok, adesso vediamo chi arriva. No, in realtà è da questo momento che dobbiamo dedicarci a tre fasi senza le quali anche il corso migliore al mondo non, non ti serve a nulla semplicemente perché non raggiungerà nessuno. La prima è la fase della scoperta e qui un errore che viene fatto spesso, che ti suggerisco caldamente di non fare perché l'ho già fatto e ti posso assicurare che ti fa perdere un sacco di tempo, è non cercare di essere dappertutto, scegli un canale, uno strumento che decidi di utilizzare per farti conoscere. Se decidi di um, intraprendere la strada della SEO attraverso un blog, che sia la strada della SEO, se decidi di um, intraprendere la strada dei social, cerca di utilizzare, di partire perlomeno da una piattaforma social e essere full in, utilizzarla al massimo delle, delle sue possibilità per almeno 90 giorni prima di iniziare ad aprirti uh, una, altri 10 account in altri 10 piattaforme diverse. Quindi non cercare di essere dappertutto perché finisci per ritrovarti a non essere da nessuna parte. Dopo la fase di scoperta c'è la fase di riscaldamento e qui uno degli errori più diffusi è proprio quello di chiedere qualcosa al nostro potenziale cliente prima di aver dato qualcosa. Ok, ecco perché prima ti dicevo un mini corso che non richiede un grosso impegno o addirittura un freebie, qualcosa di gratuito eh, che mi permette di capire eh, che cosa fai, qual è il tuo valore, quali sono le tue competenze, qual è il tuo stile, quali sono le tue intenzioni. Sono fondamentali. A me è capitato, tra l'altro anche abbastanza di recente, perché poi continuo a cercare di, di ritargetizzarmi: di vedere un ad, un annuncio pubblicitario su mh, qualcosa legato. Eh, al, all'apprendimento efficace di cliccarci sopra per ritrovarmi con una pagina di vendita ehm, <ride> che proponeva un corso che se non sbaglio un corso credo in aula che se non sbaglio costava migliaia di euro adesso non ricordo esattamente il prezzo preciso ma ricordo di, di essermi messa a ridere ma mh, perché anche se a me quell'argomento interessa tantissimo anche se ho un problema assolutamente specifico e urgente che devo risolvere io non vado a spendere più di 1000 euro con il primo Pinco Palla che mi ha targetizzato con un annuncio. Pinco Palla mi deve, mi, deve, mi deve dire chi è, mi deve dire che cosa fa, mi deve dire perché lo fa, mi deve far capire che posso fidarmi di lui barra lei. E a quel punto arriva la terza fase, che è quella della scelta. E qui il segreto non è tanto ehm, il tuo contenuto, anche se il tuo contenuto deve essere impeccabile e di valore, ma questo lo do per scontato, bensì il tuo posizionamento. Vedi, il tuo prodotto da solo, ok, in sé per sé, non è una ragione per acquistare. Quello che fa il tuo prodotto barra servizio, barra corso, cioè che, quella che è la trasformazione, che ehm, non dico garantisce perché è difficile garantire qualcosa se non in alcuni, in alcuni fronti, però che, che promette, che rende possibile, è quella la ragione che porterà un tuo potenziale cliente a sceglierti, una volta che ha imparato a, attraverso i, suoi, i tuoi contenuti ad apprezzarti, a conoscerti e a fidarsi di te. Quindi, che cosa ti rende assolutamente unica rispetto a tutto quello che c'è là fuori? Ci sono diversi elementi che ti possono rendere unica, ma quello che posso assolutamente dirti con certezza è che l'elemento che ti rende unica non deve essere il prezzo, il prezzo non è un buon elemento di posizionamento, certo ti aiuta a posizionarti in quanto più economica o più costosa rispetto ad altri, ma è una variabile troppo variabile perché può mutare nel momento in cui arrivano nuovi giocatori sul mercato, quindi cerca di trovare un posizionamento unico che sia legato alla qualità che offri, all'esperienza che garantisci, alla trasformazione che proponi, al modo in cui proponi questa trasformazione trasformazione, ad una metodologia particolare, naturalmente devono essere, deve essere una scelta autentica, quello che realmente ti rende unica. Chiediti perché un potenziale cliente dovrebbe scegliere me piuttosto che qualcun altro che fa magari la stessa identica cosa. In realtà poi c'è una quarta fase, fondamentale per crescere, però quella appartiene ad un universo Successivo, già se riusciamo a pianificare le prime tre, quindi la scoperta, il riscaldamento e la scelta, abbiamo gettato basi solide per un business digitale davvero proficuo qualunque cosa proponiamo. Siamo arrivate alla fine di questa puntata di Impact Girl, ma il viaggio per lanciare il tuo business di successo sul web non finisce qui. Come ti dicevo per me tutto è cambiato poco più di dieci anni fa con il lancio del mio primo corso digitale sulla SEO. Era un corso imperfetto, creato senza strumenti d'avanguardia e nemmeno regia. Ridicolo, disse qualcuno, registrato in camera mia con un pc che pesava praticamente come una valigia. Eh, più volte si sentiva il rumore di qualche sedia che veniva spostata nella stanza accanto oppure il mio cane che abbaiava. Qualcuno mi prese in giro scrivendomi che se volevo mi avrebbe regalato volentieri 100 euro così potevo comprarmi un microfono decente. Me lo ricordo ancora. Questo è il livello di, di ferita che ho sentito dentro. Altri però si sono concentrati sulla sostanza e mi dissero che era il corso sulla SEO più completo che avessero mai acquistato fino a quel momento. È stato un inizio goffo? Assolutamente sì. Impacciato? Decisamente. Migliorabile? Oh, Alla grande. Ma è stato anche il primo passo di quel viaggio che mi avrebbe poi portata a non dover più scegliere fra lavoro e famiglia, permettendomi di vivere il meglio dei due mondi con la massima flessibilità. Ogni inizio caotico e, e confuso, ogni primo tentativo sarà facile oggetto di critica da parte di chi nasconde le sue frustrazioni dietro a una tastiera, ma se aspetti che sia tutto perfetto e inattaccabile, cosa che non accadrà mai, tra dieci anni quello che accadrà è che sarai ancora qui a rimuginare su quello che ancora andrebbe perfezionato. Quindi se creare un corso digitale par è parte dei tuoi piani di quest'anno e sei pronta a scendere in campo evitando molti dei pasticci che quella volta ho fatto io, allora porta le tue dolci Chopette sul link che trovi in descrizione di questo video su YouTube e accedi a Digital Revolution Kit, il primo corso online per lanciare il tuo primo corso online in sei settimane o meno. Ci vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.